Buonasera a tutti, sono Antonio di Girardi, da molti anni sono impegnato nello studio e nell'attività di volontariato con la Società Teosofica Italiana e questa è la prima di tre serate in cui affronteremo insieme il tema di un'introduzione alla teosofia. Allora innanzitutto chiariamo il significato del tema e della parola stessa e prima di tutto teosofia significa sapienza divina. Questo termine non è un termine diciamo contemporaneo o moderno, è un termine in qualche modo antico e l'ipotesi di lavoro naturalmente di tutti coloro che si interessano alla teosofia è prima di tutto di rintracciarne le tracce lungo tutto il corso della storia dell'umanità o almeno di quella che noi conosciamo. E la Società Teosofica, che è il soggetto, l'organizzazione a cui viene oggi associato più spesso il nome di, di teosofia, è un'associazione internazionale fondata nel 1875 a New York da due persone principalmente, una persona era Elena Petrovna Blavatsky, eh, che era russa diciamo di nascita, è nata a Dnepo-Petrovska, attualmente questa, questa città è in Ucraina, ma comunque faceva parte dell'impero zarista, e l'altra persona è il colonnello Henry Stilolkot, che era invece uh, un americano. Vorrei parlarvi prima di tutto dei tre scopi della società teosofica per collegarli subito a qualcosa che ha a che fare con la teosofia, perché di fatto i tre scopi della società teosofica riflettono il significato profondo della teosofia. Qual è il primo scopo? Il primo scopo è quello della fratellanza universale senza distinzioni di sesso, razza, credo, casta o colore. Qual è il significato che sta al di là del fatto di promuovere diciamo, una sperimentazione, perché di fatto la società teosofica è una sperimentazione sul piano della fratellanza universale senza distinzioni, ma qual è il significato profondo di credere in una fratellanza universale fra tutti gli uomini? Il concetto che, si, che possiamo correlare direttamente a quello di fratellanza è il concetto di unità della vita, perché la teosofia in qualche modo rappresenta quel sistema di pensiero che ha accompagnato l'umanità in una logica profondamente unitaria che era quella di vedere la vita come una unità in tutte le sue parti, in tutte le sue manifestazioni. Chiaramente la conseguenza anche sul piano concettuale è molto importante e molto forte perché il concetto di unità della vita ci porta ad una concezione del mondo che vede la presenza di un'intelligenza che è non solo trascendente ma che è immanente a tutte le cose. Quindi di fatto questo concetto di unità della vita ci porta oltre alle visioni dualistiche che separano meccanicamente diciamo, la realtà in due parti, come se lo spirito, come dire, la materia, fossero due entità separate. Dal punto di vista teosofico lo spirito e la materia sono insieme e quindi la materia stessa ad ogni livello della sua aggregazione manifesta l'unità della vita e quindi la sua natura di intelligenza e quindi anche la sua natura di spiritualità questo ha delle conseguenze rilevanti perché naturalmente questo porta a far sì che ci debba essere un profondo rispetto non soltanto diciamo tra gli esseri umani ma anche un profondo rispetto fra gli esseri umani e tutti gli altri regni della natura e se vogliamo adottare un sistema, diciamo, conosciuto a tutti noi di classificazione, allora significa che gli animali sono davvero dei fratelli, anche loro, e che vanno ovviamente rispettati, e questo porta ad una, tutta una serie di, di conseguenze. Voi sapete, la società teosofica è sempre stata una grande promotrice, per esempio, del vegetarismo, e contro la vivisezione e contro comunque lo sterminio e l'utilizzo a scopi non consoni degli animali stessi. Ma naturalmente non ci si ferma qua, <coughs> oltre al regno, al regno animale c'è anche il regno vegetale con la sua profonda intelligenza, adesso c'è una grande scoperta, poi di questo regno vegetale e naturalmente anch'esso fa parte di questa unità che è la vita stessa senza trascurare il regno minerale e senza trascurare naturalmente tutte le altre manifestazioni del, della vita sia nell'infinitamente piccolo sia nell'infinitamente grande quindi anche ovviamente con un rilievo a quelli che sono gli aspetti spirituali dal punto di vista teosofica l'universo intero o i in molti universi che fanno parte di un'unità in qualche modo hanno tutti ehm, come dire, una correlazione in ogni loro parte e questo sistema sensibile ovviamente mette l'essere umano nelle condizioni di una forte responsabilità di tipo etico, perché se tutto il nostro atteggiamento concreto, se il nostro sistema di pensiero, se le nostre emozioni hanno una relazione con l'insieme, con il tutto, è chiaro che noi abbiamo anche una responsabilità rispetto a tutto questo e grazie a questa responsabilità naturalmente possiamo molto fare anche sul piano eh, individuale per il benessere di tutti gli esseri e per il benessere dell'umanità intera. Questo è un primo, un primo aspetto, che ha anche un'ulteriore ehm, rilevanza per quanto riguarda appunto il superamento di quelle che possono essere delle visioni dualistiche della vita e separative. Il secondo scopo della società teosofica è uno scopo eh, che possiamo declinare così. Eh, lo studio eh, comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze. Eh, questo scopo anche qui sottende, allora, da un lato, un aspetto che è legato al concetto di unità della vita, perché il sistema di conoscenza dell'essere umano non viene visto a compartimenti strani, ma viene visto come un'unità. E da qui naturalmente discende il fatto di un approccio olistico, di un approccio sistemico, in cui... Naturalmente tutte le parti sono in risonanza fra di loro e quindi noi concettualmente possiamo separare il pensiero di tipo religioso da quello filosofico, da quello scientifico, ma in realtà tutto questo è profondamente unito e quindi l'essere umano dovrebbe, come dire, impegnare le proprie energie di ricerca spirituale adottando un metodo che possiamo definire comparativo e questo metodo comparativo ci porta a vedere al di là delle apparenze al di là dei diversi settori la profonda unità della conoscenza questo è molto rilevante perché se pensiamo per esempio alle diverse religioni noi vediamo che al di là dei segni esteriori al di là delle apparenti divisioni che naturalmente se le poniamo poi dal punto di vista storico hanno anche dato vita a tanti disastri, ma se noi appunto approfondissimo la base della conoscenza dei diversi pensieri religiosi potremmo trovare molte correlazioni, molte, eh, eh, molto, molte unità e potremmo veramente poter dire che al di là delle apparenze potremmo arrivare a riconoscere una serie di leggi universali in cui tutti gli uomini potrebbero naturalmente ritrovarsi e riconoscersi tra di loro. Il terzo scopo è quello dello studio delle facoltà latenti nell'uomo e qui è bene subito chiarire un aspetto per poi vedere di approfondire anche questo punto. E chiarire un aspetto significa fare riferimento al fatto che queste facoltà latenti nell'essere umano, dal punto di vista teosofico, sono le facoltà spirituali. Voi sapete che gli esseri umani, eh, naturalmente inseguendo la soddisfazione del proprio piccolo io, eh, molte volte considerano i poteri o le facoltà latenti come un qualche cosa che dia potere eh, nei confronti degli altri e che magari possa anche diventare come dire una fonte di reddito. Ecco, dal punto di vista teosofico le facoltà latenti nell'essere umano sono le facoltà spirituali, quindi si riconosce nell'essere umano una straordinaria potenzialità, una straordinaria potenzialità evolutiva e naturalmente si riconosce nell'essere umano la possibilità di ascendere a piani di consapevolezza e di coscienza che non sono quelli ordinari basati diciamo sui sensi grossolani che ben sono noti e ben conosciamo ma che possono portare l'essere umano ad un livello di conoscenza e di intuizione che faccia vedere per così dire la realtà per quello che è e che certamente questa realtà non è quella che noi percepiamo con i nostri sensi dunque unità della vita dunque fratellanza universale dunque estrema fiducia nelle possibilità evolutive eh, dell'essere umano in ambito teosofico eh, ci sono due leggi eh, molto importanti che eh, vengono spesso citate che meritano di essere studiate eh, una di queste leggi è la legge di evoluzione e l'altra legge è la legge del karma partirei da quest'ultima che è direttamente correlata al concetto di vita una. Quindi, se questo è un universo in cui tutte le sue parti sono in comunicazione fra di loro, come Madame Blavatsky ci ha ben insegnato nei suoi scritti, ed in particolare nella dottrina segreta, ebbene, se questo universo è in comunicazione in tutte le sue parti, va da sé che c'è questa continua correlazione produce un cambiamento. Un cambiamento continuo che è frutto della qualità e della quantità di tutte le cose che si fanno, di quello che ciascun essere umano e non solo gli esseri umani fanno, dicono, pensano, omettono e così via. Chiaramente la legge del karma viene vista molte volte come una legge punitiva, si dice ha ah, un cattivo karma, come fosse come dire, una cosa meccanica, ma dobbiamo naturalmente tenere presente almeno due elementi che per la teosofia sono molto importanti. Il primo elemento ha a che fare con il fatto che questo universo che è in continua correlazione, che è in continuo movimento, ha un'azione per così dire, ha una sorta di respiro, così come l'essere umano nel micro, nel micro come dire, vive perché ha un respiro, un'ispirazione una espirazione così anche l'universo ha dei momenti espansivi e creativi e ha dei momenti invece eh, come dire, che sono per così dire distruttivi proprio perché tutto questo serve a creare le nuove forme. Il karma da questo punto di vista è l'elemento fondamentale, ed è chiaro però che se noi consideriamo il nostro momento presente, eh, ci rendiamo conto, ci rendiamo conto perfettamente che se questo universo è un sistema che risuona e che è in comunicazione, in tutte le sue parti il nostro comportamento, la nostra azione, anche dal punto di vista etico, come dicevo poc'anzi ha una forte incidenza e quindi l'essere umano è chiamato a questo concetto di responsabilità e a questo concetto di un'azione che debba essere e possa essere a beneficio di tutti gli esseri. Eh, vorrei però soffermarmi a questo punto su, su tre elementi. Questi elementi sono eh, quelli che potremmo definire gli impedimenti che l'essere umano ha nel, nella sua capacità che c'è di poter vedere per così dire le cose come sono di poter vedere le cose al di là delle apparenze e questi tre elementi su cui vorrei brevemente soffermarmi sono eh, l'ignoranza eh, la paura e, e l'egoismo partirei dall'ignoranza eh, i saggi hanno spesso ripetuto che eh, uno dei problemi dell'essere umano è quello di ignorare, di ignorare. Cioè molto spesso eh, ciascun essere umano forte delle sue convinzioni è piuttosto uno che afferma, è piuttosto uno che separa e naturalmente non sempre l'essere umano ha l'umiltà di osservare le cose come sono di osservare le cose senza giudicarle, di osservare le cose consapevole naturalmente che la sua ignoranza non gli consente di avere tutti gli elementi a disposizione per poter arrivare, come dire, a delle conclusioni rispetto a quello che vede, a quello che ascolta, a quello che percepisce. Cioè sostanzialmente L'essere umano eh, usa sempre di più, direi, negli ultimi secoli, la parte sinistra del cervello, cioè una parte digitale eh, capace assolutamente con grande forza di accumulare informazioni, secondo. Un, un concetto da 0 a 1 e quindi un concetto meccanico: molte informazioni, molti giudizi, molti elementi separativi. Ma l'essere umano, naturalmente, non è solo questo. E le neuroscienze ce lo insegnano perfettamente perché, accanto alla parte digitale, diciamo l'essere umano ha anche un lato destro del cervello che è invece di tipo analogico e naturalmente siccome noi siamo figli delle parole e se pensiamo che oggi, come dire, questa parola digitale è il non plus ultra, mentre l'aspetto dell'analogia sembra per certi versi superata, ebbene no, da questo punto di vista l'aspetto analogico della parte destra del cervello molto creativo, è una cosa che noi dobbiamo mettere al centro della nostra attenzione. Sappiamo che sul lato sinistro del cervello abbiamo molti più neuroni che sul lato destro, ma sappiamo anche che la capacità di generare sinapsi del lato destro del cervello è molto forte, e molto pronunciata. Dunque in fondo questa visione dell'ignoranza dell'essere umano si basa sulla, su, su cristallizzazioni di informazioni, di notizie, di conoscenze, e naturalmente l'essere umano proietta poi quello che lui crede essere il suo sapere nella realtà e trova ovviamente conferma, perché la teosofia, la ricca letteratura teosofica, penso al volume Le Forme e Pensiero, di Annie Besant e di Charles Webster Leadbeater ci ha insegnato che, naturalmente, la nostra capacità di richiamo con le nostre forme pensiero è in grado di trovare molte conferme nella realtà, ma non è detto, naturalmente, che questa sia veramente la realtà, perché infatti possiamo fare degli esempi molto, molto semplici, eh, anche quando gli esseri umani credevano che eh, non fosse la Terra girare attorno al Sole, ma fosse il contrario, riuscivano naturalmente a navigare piuttosto bene, a avere dei punti di riferimento, quindi non significa eh, che eh, le errate conoscenze non permettano poi il, il vivere pratico. Qui stiamo però dicendo che è molto importante che l'essere umano attraverso una osservazione. Eh, attenta, un'osservazione neutrale, un'osservazione non discriminatoria, eh, attraverso questa osservazione prenda coscienza del suo stato di ignoranza e assuma quella posizione filosofica di umiltà nei confronti del cosmo, nei confronti degli altri e anche nei confronti di, di, di se stesso e con questa posizione di umiltà essere un autentico ricercatore che non cerca conferme fuori di sé di quello che sente dentro di sé ma che sia veramente sempre uh, nelle condizioni di mettere in discussione quelle che sono le sue conoscenze pronto come dire ad aprirsi ad altre dimensioni dell'essere del vivere e del sentire che potessero essere determinate da questa autenticità della, della sua ricerca. Quindi avidia, come dicono eh, gli orientali, eh, l'ignoranza è un elemento che ci tiene molto lontano dalla eh, realtà. È un elemento che ci tiene lontano dalla realtà e che si eh, collega strettamente anche con la dimensione della paura, quindi noi dovremmo anche questa sera pur molto molto molto brevemente eh, soffermarci anche su questo elemento che è la paura. L'essere umano naturalmente ciascuno di noi come dire, è preda anche della dimensione eh, della paura, però eh, con voi questa sera vorrei mettere in luce un aspetto che ha a che fare con il tempo, e dovremmo chiederci tutti insieme se la paura è uno stato del presente, oppure se la paura è un qualche cosa che è nel presente come frutto delle esperienze del passato, o ancora se questa paura è una proiezione, come dire, di quelli che sono i timori di un futuro, non all'altezza di quello che noi sentiamo, che noi vogliamo, che noi desideriamo. Dunque dovremmo chiederci, ma proprio con un'indagine e quindi una domanda personale che ciascuno di noi dovrebbe farsi, dovremmo chiederci se queste paure sono nel momento presente oppure se queste paure sono frutto del passato o sono una proiezione nel futuro. Questo è naturalmente molto importante, quando noi viviamo le esperienze sicuramente siamo condizionati dalle esperienze poi nel nastro del tempo e queste registrazioni possono essere per tutti noi degli impedimenti naturalmente nei confronti non soltanto della felicità ma nei confronti anche di una visione oggettiva, obiettiva della, della realtà stessa. Eh, se qualcuno di voi ha vissuto dei momenti drammatici nella, nella sua vita, parlo di momenti drammatici diretti che lo coinvolgevano, in un incidente stradale, in un, un problema acuto di salute eccetera, si sarà accorto di una cosa che, come dire, la dimensione della paura non era presente nel momento in cui si vivevano le cose, ma subentrava sempre dopo e magari permaneva come ricordo delle cose stesse. Sembrerebbe dunque che il problema della paura è che la paura ci porta lontani dal momento presente e in questo momento presente, nel momento presente, se siamo completamente con tutto noi stessi, nelle cose che stiamo eh, vivendo, questo, quest, questa emozione violenta, che è la paura, è una cosa che a queste condizioni non, non esisterebbe. Dunque, l'avidia, la l'ignoranza può generare l'umiltà, e al positivo la paura può generare uno stato di concentrazione nel presente che ci porti lontano da quelli che sono le registrazioni i condizionamenti della nostra mente concreta dal punto di vista teosofico eh, c'è una grande attenzione a quelli che vengono eh, come dire, a quelli che vengono definiti come i diversi eh, corpi, tra virgolette, eh, dell'essere umano e i diversi, le diverse realtà che l'essere umano si trova, si trova a vivere. C'è un celebre schema che viene proposto da, da, da Elena Petrovna Blavatsky, nel libro La chiave della teosofia in cui questa realtà dell'essere umano viene divisa in sette parti e, e poi nella letteratura teosofica queste sette parti vengono suddivise ciascuna in altre sette parti ma ci limiteremo diciamo a, alle sette parti principali non c'è dubbio anche qui che vorrei che noi questa sera accompagnassimo questa analisi con un atto contemporaneo di introspezione cioè cercando di capire ciascuno di noi se, se ci riconosciamo nelle cose eh, naturalmente che, che vengono dette eh, senza ombra di dubbio noi abbiamo una realtà fisica siamo anche un corpo fisico ed è da qui che eh, naturalmente eh, dobbiamo partire non possiamo che partire dalla nostra realtà, partiamo pure dalla realtà che noi percepiamo con i nostri sensi e di cui abbiamo una prima, diciamo, eh, consapevolezza. Questo poi ci porterà molto chiaramente a riflettere sul terzo aspetto di cui dicevo dopo eh, l'ignoranza e dopo la paura, ma naturalmente potremmo parlare analizzando come stiamo facendo la realtà dei corpi dell'essere umano, anche la dimensione del piccolo io e quindi la dimensione dell'egoismo. L'essere umano ha un principio vitale, è indubbio che è animato da un forte eh, principio vitale e quindi l'essere umano ha a che fare anche con una realtà eterica e l'essere umano ha anche a che fare con quella che normalmente viene definita come anche una realtà astrale e qui naturalmente eh, dobbiamo parlare anche delle nostre emozioni sostanzialmente noi abbiamo un corpo eh, emozionale e quando ehm, Anna Tamburini Torre mi ha eh, invitato al, al suo salotto parlai quella sera di un testo eh, emozioni distruttive, il titolo pubblicato da Mondadori in cui in questo testo sono riportati gli esperimenti che sono stati fatti da alcuni neuroscienziati in California insieme con il Dalai Lama e insieme anche con altri monaci buddhisti per studiare accuratamente il funzionamento del cervello e la percezione della mente in relazione agli stati eh, di meditazione naturalmente una sperimentazione estremamente interessante una sperimentazione che prosegue diciamo in tutto il mondo anche la normale di pisa eh, è coinvolta anzi scusate la sant'anna di pisa è coinvolta in studi molto approfonditi eh, dire, a riguardo e naturalmente questi studi che cosa ci mostrano ci mostrano che c'è una diretta correlazione tra eh, per esempio lo stato di meditazione e il funzionamento del cervello, dunque eh, l'essere umano è se vogliamo un unicum, ma sappiamo che le emozioni hanno un fortissimo impatto nell'essere umano e che le emozioni hanno molto a che fare con alcune funzioni, per esempio con quello della memoria. Può darsi che eh, alcuni libri che abbiamo studiato eh, alla scuola superiore oppure all'università ce li siamo dimenticati. Ma difficilmente eh, ci dimenticheremmo una parola positiva, uno strong positivo che abbiamo ricevuto da un nostro insegnante, oppure al contrario, naturalmente, certamente non dimenticheremo qualche strigliata che, che abbiamo preso nel nostro percorso scolastico. Questo vale anche per la vita familiare, vale anche per la vita relazionale. Quindi noi abbiamo anche questa dimensione che è una dimensione emotiva e naturalmente le emozioni se sono negative ci condizionano pesantemente, se invece le emozioni sono positive queste emozioni stesse ci possono aiutare nella, nella, nostra, nella nostra vita. Ma l'essere umano ha anche quella che definiamo mente e qui ovviamente questa, questa mente in senso lato indagando in modo neutrale sulla mente ci accorgiamo che la mente ha eh, tutta una serie di eh, aspetti estremamente concreti quindi è una mente capace di misurare è una mente capace di pesare è una mente concreta che ci permette di fare molte cose ed è sicuramente tutte queste registrazioni della mente che danno vita a delle mappature dal punto di vista pratico tutto questo è estremamente importante perché ci consente naturalmente di vivere. Ma <ride> dovremmo domandarci, la mente, lo stato della mente è soltanto questo? Oppure noi come esseri umani siamo capaci di concettualità? E non solo siamo capaci di concettualità, ma voglio dire, siamo capaci come esseri umani di relazionarci con il mondo degli archetipi? la risposta potrebbe essere positiva tutti noi siamo capaci diciamo di pensiero astratto e tutti noi naturalmente siamo anche capaci osservando attentamente la realtà di metterci in relazione con quello che è il mondo degli archetipi quando noi vediamo un'immagine un della madre del mondo di questa o di quella tradizione anche religiosa dovremmo chiederci eh, eh, abbiamo la possibilità attraverso quell'immagine di metterci in relazione con l'aspetto concettuale con l'aspetto archetipale mi verrebbe da rispondere di sì solo che noi lo vogliamo eh, certo possiamo fermarci soltanto sull'apparenza esterna della madre del mondo e potremmo limitarci a chiedergli qualche cosa ma potremmo anche essere capaci di capire, di comprendere e di indagare soprattutto a fondo qual è il significato della madre del mondo e magari anche ad arrivare diciamo a non soltanto a chiedere qualche cosa alla madre del mondo ma a cercare di sintonizzarci con, con la salvezza e con la forza del simbolo della madre del mondo è un esempio è un esempio ma questo per dire che la mente ha aspetti concreti ma la mente ha anche aspetti astratti e poi c'è un ulteriore eh, aspetto che ha a che fare con l'intuizione, cioè l'essere umano è capace di intuizione. L'intuizione per certi versi non può essere definita, è l'insight di cui eh, parlava Krishnamurti, è qualcosa che affiora la nostra coscienza attraverso dei canali non meccanici e che comunque è capace di dirci le cose molto più profondamente, magari di quello che potrebbe dirlo la nostra mente concreta. E quindi dobbiamo avere la massima attenzione anche, naturalmente, nei confronti di questa dimensione che è la dimensione del, del, dell'intuizione. Quando parliamo di egoismo significa sostanzialmente noi ci identifichiamo con il nostro piccolo io. Che so, cos'è il nostro piccolo io? Lo, ce lo possiamo rappresentare come il nostro curriculum. Noi naturalmente possiamo descrivere noi stessi attraverso tutte le esperienze che abbiamo fatto, tutte le capacità che abbiamo, tutte le competenze che abbiamo, tutti i titoli che abbiamo e così via. E costruiamo un magnifico, un magnifico curriculum. Ma a quel punto sempre con l'onestà intellettuale che dovrebbe caratterizzare il ricercatore spirituale potremmo dirci noi siamo il nostro curriculum oppure noi esseri umani siamo qualcosa di diverso dal nostro curriculum e facendo questo ci accorgeremmo anche di una cosa come molto spesso le relazioni interpersonali le relazioni tra gli esseri umani in sostanza avvengono sul piano del curriculum, quindi sul piano dello scambio di informazioni che generano delle associazioni mentali. Quindi non abbiamo una vera attenzione in realtà al piano dell'essere, ma abbiamo veramente molta più attenzione al piano dell'avere, al piano dell'accumulazione. Allora mettendo insieme, mettendo in fila queste tre cose, l'ignoranza dell'essere umano, la paura dell'essere umano e la sua identificazione diciamo con il piccolo io, abbiamo una maggior conoscenza di quelli che potremmo definire tre fra gli elementi ostativi al nostro stato di consapevolezza, perché ovviamente se in luogo della nostra ignoranza ci fosse la nostra umiltà, se in luogo della nostra paura che è figlia del passato e si proietta nel futuro ci fosse la concentrazione nel momento presente e se la nostra identificazione non avvenisse sul piano dell'accumulazione, sul piano dell'avere, ma fosse invece piuttosto sul piano dell'essere, ovviamente noi vediamo che le potenzialità dell'essere umano sarebbero decisamente maggiori e più importanti. Uno scienziato italiano, eh, Federico Faggin, eh, l'inventore del, del microchip e anche del touchscreen per la verità, eh, negli ultimi anni eh, si è molto dedicato a, agli studi sulla, sulla consapevolezza e una sua affermazione eh, mi è molto piaciuta e la voglio condividere con voi la consapevolezza, dice Fajin, è qualcosa, diverso, è qualcosa di diverso dall'informazione. Dunque anche dal punto di vista spirituale, siamo qui a parlare diciamo, di quelli che possono essere i primi elementi diciamo, della teosofia, allora quello che emerge è che la nostra conoscenza non può essere una fascia di informazioni, perché la consapevolezza è qualcosa di diverso da un insieme di informazioni, perché la consapevolezza è qualcosa che ci cambia, la consapevolezza è qualcosa che cambia i nostri rapporti con gli altri, la consapevolezza è qualcosa che ci può restituire ad una dimensione più vera, più autentica della vita. Ehm, volevo leggervi eh, tre... Eh, frasi. Eh, la prima eh, è tratta da una delle lettere dei Mahatma, eh, a Sinnet. I Mahatma sono stati sostanzialmente gli ispiratori della, della società teosofica e queste lettere che loro scrissero a questo giornalista inglese, che si chiamava Sinnet, raccolgono molti elementi molto interessanti anche sui primi anni diciamo, di vita della società teosofica, ma soprattutto ce ne sono alcune che sono piuttosto sul piano filosofico. In una di queste, la, la, la lettera numero 10, troviamo questa affermazione quando noi parliamo della vita una, diciamo anche che essa penetra in ogni atomo della materia, anzi che ne è l'essenza, e che quindi ha non solo relazione con la materia, ma anche tutte le sue proprietà. Perciò non c'è differenza tra l'aspetto dello spirito e l'aspetto della materia. Quindi lo spirito è nella materia e nello spirito, come dire, il simbolo del Tao ce lo rappresenta perfettamente, c'è comunque un principio di materia, perché la vita è una e non c'è una separazione deontologica, diciamo, esistente in sé per sé fra questi, questi due aspetti è la dinamica della vita che ci dà la percezione delle aggregazioni di diverso tipo fra lo spirito e la materia ma le due cose vanno insieme e sono veramente un'unità un'altra riflessione invece che, che, voglio, che voglio proporvi è, riguarda un'affermazione di Giddu Krishnamurti voi sapete Giddu Krishnamurti è questo grande filosofo indiano che è stato educato, che è cresciuto diciamo, per una buona parte della sua vita nell'ambito della società teosofica, che poi lui ha lasciato per continuare diciamo, più liberamente il, il, suo, il suo percorso. E per portare avanti naturalmente il suo sentire e il suo dire ma che comunque con la società teosofica ha mantenuto eh, rapporti molto stretti fino alla fine diciamo, della, della sua vita e anzi appunto Krishnamurti eh, ha scritto poche cose e diciamo il suo è un messaggio soprattutto orale Ci, si trovano tantissimi libri naturalmente su, su attribuiti diciamo a Giddu Krishnamurti ed è giusto che siano attribuiti a Giddu Krishnamurti ma nella gran parte dei casi in realtà sono trascrizioni di, di quelle che erano delle sue conferenze lui ha scritto poche cose ma molto intense per la verità ricordo le sue poesie giovanili ricordo il librettino ai piedi del maestro scritto con lo pseudonimo di Alcione quando era diciamo ancora un adolescente, eh, ricordo soprattutto Taccuino e, e Diario, questi due, questi due preziosissimi libri che lui, è, che lui ha, ha scritto. Questa affermazione di, di Krishnamurti ci permette di riflettere questa sera un po' sul tempo. Eh, dice Krishnamurti, solo una mente che sia capace di adeguarsi al presente in continuazione attimo per attimo può essere all'altezza delle potenti influenze e pressioni a cui siamo costantemente sottoposti dall'ambiente che ci circonda. Credo che questa, questa frase sia estremamente interessante perché da un lato ci dice solo una mente che sia capace di adeguarsi al presente in continuazione attimo per attimo. Quindi se il nostro livello di consapevolezza e di concentrazione è nel presente è nell'attimo questa è anche la condizione che ci permette di non essere travolti dalle pressioni che continuamente subiamo insomma lo sappiamo benissimo tutti quanti attraverso le nostre esperienze quotidiane penso all'utilizzo che ciascuno di noi ha eh, de, de, dello smartphone molte volte apriamo lo smartphone in cerca di un'informazione, poi ovviamente apriamo il social o la posta elettronica o qualche diavoleria che c'è qua e siamo attratti ovviamente dall'informazione. Voi sapete che le neuroscienze ci insegnano che la capacità di concentrazione, ecco questo è un tema molto importante dal punto di vista teosofico ma è un, un aspetto importante per tutti i ricercatori spirituali l'essere umano sta comprimendo in modo pericolosissimo la sua capacità di concentrazione che ormai come dire dura sempre meno e ormai è ridotta a una manciata diciamo a due mani eh, di, di, di secondi. E Voi capite che questo eh, ci porta ad essere preda di ogni bombardamento emotivo e vibrazionale che, che arriva da fuori. Quindi, il ricercatore spirituale, quando si dice è molto importante guardare la realtà con occhi eh, come dire, neutrali e con grande concentrazione, questa è la condizione che ci permette di non essere tirati per la giacca sul piano emotivo o sul piano del mentale inferiore costringendoci continuamente a fare scelte costringendoci continuamente a dire sì o no costringendoci continuamente a prendere, ad essere di parte ad essere divisi fra le nostre parti qui invece l'ipotesi eh, come dire che la teosofia ci propone è quella di un'osservazione che è un'osservazione eh, neutrale che è un'osservazione ricca di concentrazione osservazione capace di non essere trascinata sul piano emotivo e sul piano della mente concreta da qualche parte dal primo bombardamento vibrazionale o emotivo che naturalmente riceviamo. I pubblicitari conoscono benissimo diciamo, questi meccanismi e naturalmente ci giocano pesantemente a noi, a noi esseri umani, come dire la, la possibilità e la capacità di non essere delle prede passive diciamo della caccia alla vendita degli altri perché poi alla fine tutto questo lo sappiamo molto bene <ride> induce sempre a prendere parte a qualcosa e quindi sostanzialmente ad acquistare qualcosa che non è detto che siano solo beni materiali potrebbero essere anche beni spirituali e la terza eh, citazione, eh, è invece tratta da uno scritto di, di un teosofo italiano, il professor Bernardino del Bocca, eh, che è il fondatore del villaggio verde di Cavallirio, quindi un uomo eh, come dire, che è stato un, un ponte tra, tra l'Oriente e l'Occidente, avendo vissuto in parte in Oriente, in parte in occidente, ma anche un praticante dell'utopia intesa non come la terra che non c'è, ma come la buona terra, come la terra come dire, che, che si può costruire tra gli esseri umani e di qui il suo sogno di questo posto in provincia di Novara, Cavallirio appunto, in posto dove le persone vivessero per essere diciamo, e, non, e non per avere. E scriveva appunto del Bocca, dovete ricordare che la vita, sono anche frasi piuttosto attuali mi verrebbe da dire e quindi le leggo con molto piacere, dovete ricordare che la vita offre l'opportunità per differenziare in voi il vostro io inferiore dall'io superiore, perciò non accettate le bugie, gli inganni, le illusioni, le negatività, i mali e tutte le cose che stanno andando in rovina. Imparate invece a vedere ciò che è buono e bello. Tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Questo è un atto profondamente teosofico e anche se mi consentite profondamente rivoluzionario. È molto facile distruggere, è molto facile vedere che cosa non va, è molto facile dare la colpa agli altri di tutte le cose, Belbocca invece ci invita ad un atto rivoluzionario, cioè vedere nella, nella realtà il buono, vedere nella realtà il bello e vedere nella realtà tutto ciò che rende la vita degna di essere eh, vissuta. Dovete cercare, prosegue, nel vostro vivere unico e prezioso, ecco questo concetto di unico e prezioso, questo è profondamente teosofico, ogni istante, ogni momento della nostra vita, indipendentemente dalle esperienze che abbiamo fatto, indipendentemente da tutto, è un momento unico e prezioso e basta a se stesso è il miracolo della vita ed è un miracolo naturalmente da condividere con noi stessi ma da condividere come dirà anche con gli altri, cioè riconoscere negli altri gli esseri portatori di bello e di buono tanto quanto siamo noi, quindi gli altri come ambasciatori di un piano di coscienza e naturalmente, consentitemi la battuta, i rapporti fra ambasciatori non possono che essere molto ma molto diplomatici e poco basati, voglio dire, sul giudizio negativo. Comunque, prosegue del Bocca. Dovete cercare nel vostro vivere unico e prezioso di non resistere al male. Questa è un'affermazione molto forte. Non dovete vedere il male, non lo dovete prendere in considerazione e cercare con tutti i mezzi la via, eh, la via del cuore nessuno vi può aiutare in questa scelta qui anche qui è un passaggio molto importante e cioè ci sono momenti nella vita in cui ciascuno di noi è solo di fronte alle proprie scelte e questa è una scelta che dobbiamo fare noi abbiate fiducia nel bene e con fiducia e perseveranza tendete la vostra mano e i vostri occhi verso il cielo quindi un essere umano non solo capace di guardare diciamo a terra ma un essere umano capace di guardare verso il cielo nella consapevolezza di essere una sorta di arco diciamo tra le parti più grossolane e le parti eteriche e le parti spirituali e noi in mezzo con una possibilità naturalmente che non è da delirio di onnipotenza ma che è da presa di coscienza umile della vita che è una vita che è unica e che è una vita eh, che ci può arricchire e che ci può dare molte, molte, molte cose. E ancora Krishnamurti, e anche questa è una frase che voglio condividere con voi, eh, diceva la verità è sempre nuova e anche questo è un passaggio stupendo. Abbiamo l'abitudine di vedere le cose, cioè siamo meccanici nelle reazioni, usciamo di casa, percorriamo sempre la stessa st quasi sempre la stessa strada per andare al lavoro, per andare da qualche parte, siamo come dire meccanici in tutte le nostre scelte e anche nel vedere l'altro, cioè vedere la nostra moglie, i nostri figli, i nostri amici, vederli con occhi nuovi, cioè avere attenzione verso di loro, non reagire sul, sul piano meccanico della memoria di quello che è stato fino a quel momento. E Christian Krishnamurti ci dice che la verità è sempre nuova, è vedere lo stesso sorriso e vederlo per la prima volta, è vedere la stessa persona e vederla per la prima volta e vedere i rami di una palma mossi dal vento come qualcosa che non abbiamo mai visto, è incontrare la vita nuova in ogni istante. E la teosofia non è una religione, la teosofia non è un insieme settario di conoscenze, eh, non ci sono, come dire, tavole della legge, ci sono migliaia e migliaia di pagine di letteratura teosofica con tanta conoscenza, naturalmente, sulla base del fatto che la realtà non è quella che vediamo. C'è una realtà, o meglio, mi verrebbe da dire, ci sono infinite realtà dietro la realtà che percepiamo. E dunque ci sono immensi campi di indagine. Ma la teosofia è anche questo, questo dialogo. Quindi non un insieme diciamo di tavole della legge da imparare a memoria e da poi scimmiottare nel raccontarle o nell'imporle agli altri, quanto piuttosto come dire una sorta di espride finesse nei confronti della vita, questo desiderio di indagine che, dovrebbe, che dovremmo avere dentro di noi, il fatto di cercare di capire che cosa c'è oltre ciò che percepiamo. Con i sensi, ma anche cercare di capire quell'immensità che sta dentro di noi e sta dentro eh, ad ogni essere umano. Credo che eh, la vita abbia un lato benedetto e io credo che sia molto importante che noi teniamo conto di questo lato benedetto. Ovviamente eh, in modo solidale, nel senso che la dimensione del servizio, cioè il vivere a beneficio di tutti gli esseri e di tutti i regni eh, sovrasensibili e anche di quelli percepiti dai nostri sensi, credo che sia un passaggio assolutamente, assolutamente importante. E eh, soprattutto mh, vorrei dire ancora una cosa, avviandomi alla conclusione, sul metodo. Il metodo sicuramente è quello dell'indagine, ma il metodo deve essere anche proprio questa disponibilità al cambiamento, questa disponibilità di cambiare quelli che sono i nostri paradigmi, perché soltanto se c'è questa disponibilità noi potremo veramente andare avanti, diciamo, con la nostra, la nostra indagine. E quindi in conclusione Vorrei affidarmi a delle parole di, di, di Patangeli in uno dei suoi passaggi più felici e più, e più importanti e magari dopo, dopo di questo, scorrendo magari anche qualcosa che è stato scritto in chat e che ovviamente nel parlare non ho avuto modo di, di seguire, magari posso riprendere qualche concetto e dire, e dire qualche cosa. I versi di Patangeli sono questi. Lo yoga, Raja yoga naturalmente, è la sospensione delle modificazioni della mente. Allora il veggente riposa nella sua essenziale natura. Quindi lo yoga è la sospensione delle modificazioni della mente. Allora il veggente riposa nella sua essenziale natura. Nelle altre modalità, quindi quando il veggente non è fondato su se stesso, vi è l'identificazione con le modificazioni. Qualche bel secolo fa, o qualche millennio fa, qualcuno ci ha fidato questa perla di saggezza. E allora quando pensiamo al nostro atteggiamento nei confronti dello smartphone o dei bombardamenti che emotivi e informativi che subiamo dall'esterno, dovrebbe venirci in mente questa frase di, di Patangeli, lo yoga è la sospensione delle modificazioni della mente. Allora il veggente riposa nella sua essenziale natura. Nelle altre modalità, quindi quando il leggente non è fondato su se stesso, vi è l'identificazione con le modificazioni. Bene, ci sono dei commenti, direi, interessanti. Eh, C'è per esempio questo commento di Mariella, che scrive paradossalmente uno stato di forte paura fa scattare una forza di preservazione, di autoprotezione, di coraggio, che nessuno è consapevole di avere insita, cioè produce una reazione, azione di difesa. Ecco qua, Mariella, si tratta di capire se la paura, voglio dire, viene dopo questa reazione oppure viene, viene, viene prima. Ecco, questo è un ambito di indagine. Eh, piuttosto, piuttosto interessante. Eh, poi sempre Mariella aveva scritto l'universalità dei principi divini propri a ciascun essere umano come coscienza del tutto dei propri talenti dei singoli progressi, progressi evolutivi evolutivi, eh, eh, certamente un'affermazione eh, molto interessante. Eh, siamo noi, scrive Anna, siamo noi che scriviamo la nostra storia e la storia, certo, è proprio così. E, mh, ripetevo qualche sera fa a, a degli amici della società teosofica ehm, questa, questa considerazione che per certi versi noi siamo uh, quello che abbiamo fatto con ciò che eravamo e saremo ciò che stiamo facendo con quello che siamo. Quindi, l'essere umano come dire, eh, dovrebbe avere consapevolezza di questa sua grande responsabilità nei confronti naturalmente del cosmo e, e questo è un aspetto molto importante Raffaella eh, eh, ci, dice, ci, dice, ci dice due cose sostanzialmente adesso l'ho persa ma la recupero subito, siamo dunque cuore e cielo eh, sottendo un concetto bellissimo. Ecco, poi un'affermazione, vorrei sapere perché nei testi scolastici non si parla mai di società teosofica. Beh, diciamo che eh, allora potremmo soffermarci sicuramente su, sulle tante cose diciamo, che ha fatto eh, la società teosofica, però... Mi sento anche di dire questo, un po' come tutta la corrente diciamo, del pensiero platonico e soprattutto neoplatonico, eh, non è stata una corrente culturalmente vincente, è una specie di fiume carsico che ogni tanto diciamo, compare e ogni tanto scompare. È chiaro che se qualcuno ti viene a parlare di vivere per essere e non per avere, in un momento anche come questo diciamo che probabilmente non è una soluzione molto gettonata, però magari la prossima volta voglio dire, vi racconterò anche eh, attraverso alcune cose fatte da persone straordinarie che appartenevano alla società teosofica, diciamo come i principi della teosofia hanno trovato tanti interpreti che li hanno messi eh, che li hanno messi in campo, Ecco questo anche in Italia, penso a Maria Montessori, di cui magari parleremo, penso a Roberto Assagioli e penso anche ad altri. E quindi diciamo che la società teosofica è una piccola nicchia di esseri umani che tentano questa sperimentazione sul piano della fratellanza senza far propaganda. Quindi naturalmente, eh, come dire, molte volte eh, tutto ciò non fa, non fa notizia, insomma, questo lo possiamo dire. Abbiamo ancora eh, alcuni commenti di Mariella che possiamo eh, scorrere avviandoci poi alla conclusione. Soltanto l'amore in Dio può essere luce alla nostra vita per illuminare gli stati più dolorosi cupi che possono indurci a formulare pensieri o azioni negative ad esporci all'azione di indebolimento psichico, fisico, animico, tipici del male. La paura per l'imprinting iniziale è la nostra reazione di forza come conseguenza. Sì, naturalmente, ecco, mi dico questo per esempio su questo concetto della divinità che affronteremo naturalmente anche questo... Diciamo, la prossima volta eh, che, ci, che ci incontreremo. Eh, bisogna sottolineare come, dire, come dal punto di vista teosofico eh, ci sia un, una grande attenzione, una grande umiltà nell'avvicinarci a, a questo concetto, eh, rifuggendo ogni proiezione antropomorfa, voglio dire, della divinità, ecco, e, e quindi ne parleremo. La prossima, la prossima volta, perché un conto, come si dice in Oriente, la murti, cioè un conto è la rappresentazione che permette magari di, di, di visualizzare qualche cosa, è un conto, e l'energia che ci sta dietro, è un conto ancora, voglio dire, è la realtà diciamo, che, ci, che ci sta dietro. Direi che eh, siamo stati insieme per un'ora, io ringrazio naturalmente eh, tutti quanti quelli che hanno avuto la pazienza e la voglia come dire, di, di seguire queste, questo dire e, e, e concluderei eh, con una frase, eh, eh, qui concludo su serio, eh, con, una, eh, con una frase di Elena Petrovna Blavatsky che suona così. La cosa ben ardua da mettere in pratica, perché è la più importante di tutte, è la completa rinuncia alla propria personalità, il che significa diventare altruisti senza pensare a, a se stessi. È una bella sfida, è un bell'impegno. impegno. Dal punto di vista teosofico possiamo dire che eh, è molto importante che ciascun essere umano si accetti per quello che è. Quindi il vero primo momento rivoluzionario del ricercatore spirituale è quello di non entrare in conflitto con noi stessi e di esercitare anche nei confronti di se stessi la logica del perdono. Tutto quello che abbiamo fatto anche di negativo nella nostra vita, almeno nella percezione del tempo lineare che è quello che noi sostanzialmente abbiamo. Tutto questo voglio dire noi non possiamo cambiarlo, quindi dobbiamo accettarci così come siamo in questo momento e partire da questo, partire da quello che siamo, non proiettare la possibilità del cambiamento in un momento futuro, eh, cambierò quando sarò illuminato, cambierò quando sarò capace di fare meditazione per tre ore al giorno farò del bene quando avrò vinto il super enalotto e così via. Non funziona così. Eh, quello che dobbiamo fare è accettare noi stessi qui ed ora per quello che siamo e con quello che siamo, a partire da adesso, cercare di andare avanti eh, per raggiungere naturalmente una dimensione della nostra consapevolezza che può essere raggiunta solo se noi abbiamo un'attenzione all'altro da noi, a ciò che sta fuori di noi, pari a quella che abbiamo per noi stessi. Vi auguro una buona notte e vi ringrazio per avermi ascoltato.